Per il quarantunesimo appuntamento con la rubrica Il Sessuolo Corrisponde, oggi mi soffermo su una domanda che mi è arrivata settimana scorsa, che è una domanda semplice che però sottende tutta una serie di conseguenze secondo me estremamente interessanti. Cioè, la domanda che mi è stata detta è come mai le donne cercano partner con esperienza e non aiutano invece chi non ne ha? Una domanda che volendo ha tutta una serie di sfumature eh, complesse con cui si potrebbe rispondere eh, a tutto questo, io ho provato per quanto possibile a dividere la domanda in tre passaggi, cercando quindi di affrontarla nel modo più serio possibile. Il primo di tutti questi fondamentalmente riguarda un discorso un po' più generale, cioè alla fine quali sono i criteri che guidano la ricerca di un partner. Che non è una cosa assolutamente da dare per scontata, perché qui ci stiamo dicendo per esempio che eh, in questo caso stiamo parlando del eh, come mai le donne cercano partner con l'esperienza, che è la domanda che mi è stata fatta, che è assolutamente una possibilità, ma intanto iniziamo ad entrare nell'ottica che questa è una domanda che sottende un presupposto, cioè che si sta pensando quindi al eh, come scegliere un partner sessuale probabilmente per eh, massimizzare e migliorare il più possibile il proprio benessere sessuale, la propria esperienza sessuale, perché sennò no, chiaramente intervengono tutta un'altra serie di fattori che non c'entrano più niente col sesso. Quindi consideriamo che ne... quali si... con quali criteri si cerca un partner nel caso in cui si voglia massimizzare il più possibile il proprio benessere sessuale. E considerando che in questo senso il fatto di cercare un partner con esperienza e con capacità è un discorso che ha senso. Ha senso fondamentalmente perché eh, eh, sembrano essere, potrebbero essere effettivamente eh, delle qualità che ragionevolmente potrebbero permettermi, facendo sesso con quella persona, di avere quindi il, il, maggior, il miglior risultato possibile, il maggior piacere che io possa provare ad un'esperienza sessuale. Questo, quindi, sarebbe un discorso che sulla carta è sensatissimo, nella pratica, però, in realtà è molto più complicato di così da fare come ragionamento. Perché poi è complesso effettivamente valutare l'esperienza e la competenza sessuale altrui. Cioè, c'è il rischio che dietro a questo argomento poi ci possa essere un enorme errore di valutazione che si perpetua e si ripete da tanto tempo, cioè un paragone che forse può essere utile fare per ragionare su queste cose, a volte eh, le similitudini aiutano nel ragionare su certe cose, può essere il provare a paragonare il discorso del, dell'offerta sessuale che quindi questo partner con esperienza e capacità ci potrà offrire con quello di un servizio di un ristorante. Proviamo a fare un attimo questo esercizio di immaginazione pensando a un ristorante dove si mangia bene, il cibo è particolarmente buono e quindi ragionevolmente questo ristorante è pieno di clienti. E in questa situazione, quindi tendenzialmente quando capita una situazione simile, sono tutti ristoranti in cui serve prenotare, serve prenotare perché sono affollati, perché ci vanno una marea di gente e non è che ci vanno tutti per sentito dire, ci vanno perché sono tutti i clienti che ritornano, cioè dove c'è un buon servizio le persone rimangono, le persone stanno lì. E qui si apre eventualmente un interrogativo che sarebbe opportuno chiedersi ogni volta che si parla di quella persona che ha così tanta esperienza sessuale. Cioè, ha così tanta esperienza sessuale per quale motivo? Perché solitamente quando si parla di una persona che ha tanta esperienza, si parla di una persona che non è che di una persona che sta con qualcuno per una vita assolutamente c'è il fraintendimento e l'errore in cui si tende a pensare che la persona con tanta esperienza sessuale sia quella che è stata con un sacco di persone quella donna che ha avuto un sacco di uomini o quell'uomo che ha avuto un sacco di donne e quando si dice questo c'è il rischio di forse star facendo un enorme errore di valutazione cioè stiamo dicendo che questa persona ha avuto un sacco di persone che hanno fatto sesso con lei e poi non sono rimaste con quella persona poi alla fine le persone non rimangono che sia per scelta degli altri, che sia per scelta di questa persona, c'è qualcosa che non funziona eventualmente in un ragionamento meramente sessuale, in quel partner sessuale con esperienza che però continua a cambiare persone. Se è come se fosse un ristorante, quindi, dove tutti dicono che si mangia benissimo, dove tutti cercano di andare ma poi nessuno torna. E quindi, se nessuno ci torna, forse esiste la possibilità che, nella similitudine del ristorante. Quel ristorante abbia un ottimo ufficio marketing, un ottimo, un ottimo social media manager che gli mette dei video virali, delle foto meravigliose dei loro piatti, però poi quando ci vai a mangiare non è storia anche. E forse questo discorso tra il buon cibo e la pubblicità, eh, se lo portiamo nella sessualità, forse diventa la differenza tra il buon sesso e la seduzione efficace. Sesso e seduzione sono due argomenti che possono andare di pari passo. Ma non sono assolutamente la stessa cosa, sono due discorsi diversi ed è importante tentare, per quanto possibile, di tenerli separati, anche se è difficile distinguerli perché poi noi non sappiamo che, come gli altri fanno sesso perché non lo sappiamo tranne l'occasione in cui ci facciamo davvero sesso, e anche quando ce lo facciamo in realtà sappiamo dell'esperienza che abbiamo avuto noi con quella persona, ma non sappiamo di tutto il resto che eventualmente è successo con altre persone, e contemporaneamente è difficile distinguere la seduzione dal sesso nel momento in cui nella seduzione si tende magari a millantare o a cercare di eh, mettere in luce delle qualità che si spera e si cerca e si, si desidera che siano sessuali o siano, possono essere attraenti e apprezzabili dall'altro, quando poi è tutto da capire l'altro davvero cosa cerca e se cerca qualcosa che è davvero quello che noi stiamo offrendo o se ci sceglie per un qualche motivo che è diverso da quello che noi stiamo, pensiamo di star, di star pubblicizzando. Quindi è complicata come cosa, è complicato distinguere tra questi due elementi e io mi sentirei di dire che quindi. Non esiste un criterio unico anche su questo che ci metta, eh, e ci permette, ci metta eh, al sicuro dal rischio di prendere una cantonata, di andare con una persona estremamente seducente, ma poi sessualmente eh, poco, poco capace. Eh, piuttosto, quello che mi sento di dire è che forse, eh, se, sempre cercando eh, di considerare tutti i limiti del caso, forse alcuni suggerimenti mi li sento di darli. No, dei suggerimenti generali sul eh, con quali criteri cercare un partner per eh, avere l'approccio e il contatto con la sessualità il, mig il miglior possibile, il meglio possibile. E tendenzialmente quindi sentire di suggerire fondamentalmente quattro punti, quattro passaggi, di cui il primo credo che sia fondamentalmente l'idea di cercare un partner o una partner che sia compatibil esteticamente compatibile con i propri gusti sessuali. Quindi una persona che sia sufficientemente gradevole rispetto a quelli che sono i propri criteri. Quindi non la persona generalmente migliore esteticamente per qualcun altro, ma compatibilmente con quello che a noi piace, che noi riteniamo sessualmente piacevole. E, in secondo luogo, credo che sia importante nel cercare un partner sessuale che possa darci accesso a un'esperienza sessuale piacevole forse sia importante cercare un qualcuno mentalmente aperto nella sessualità ma non ossessionato dalla sessualità che è un equilibrio a volte un po' difficile da tenere nel riuscire a essere attenti a questo argomento senza diventare persone che devono andare a interessarsi di quella strana posizione descritta a pagina 35 del Kama Sutra, non serve quello, non serve neanche che il sesso faccia parte di ogni conversazione che queste persone eventualmente promuovono, però possono essere persone che hanno una certa attenzione rispetto alla sessualità e hanno una certa apertura rispetto a questo tema, soprattutto questo, come? Terzo passaggio, terza cosa che forse andrebbe ricercata in un partner o una partner appunto che possa permetterci un approccio piacevole alla sessualità, forse riguarda il cercare una persona che sia per quanto possibile generosa e attenta agli altri che sia una persona che quindi non sia troppo centrata completamente su se stessa ma che anzi abbia una certa generosità di intento di atteggiamento nel avvicinarsi agli altri e nello stare con gli altri senza aspettarsi sempre necessariamente qualcosa in cambio come però di contrappasso, secondo me il quarto punto un po bilancia questo cioè altrettanto comunque perché sia un buon partner sessuale serve anche che probabilmente si cerchi una persona che abbia un certo sano egoismo e un certo desiderio di vivere il benessere sessuale, vivere il piacere nella sessualità. Quindi che ci sia un equilibrio anche tra queste componenti che non si vada né in un estremo né nell'altro, che ci sia sempre una certa moderazione anche nell'occasione in cui eventualmente a volte si possa un po' esagerare, ma che il tutto sia fatto in maniera abbastanza armoniosa. Questi secondo me sono quattro criteri che, per quanto sono semplicemente quattro suggerimenti, forse danno possibilità di cercare un partner o una partner che abbia delle buone capacità sessuali eh, che non siano totalmente confuse con quello che invece è un approccio di seduzione alla sessualità. E questo era per rispondere al primo delle tre domande su cui ho suddiviso la domanda che mi è arrivata. Perché, quindi, infatti, il primo punto era quali criteri guidano la ricerca di un partner sessuale? Ed è questo a cui ho appena risposto. Mentre la seconda parte, che secondo me è utile sviluppare rispetto a questa domanda che è arrivata, riguarda l'idea e la domanda, cioè sul se uomini e donne poi alla fine cercano partner sessuali diversi perché anche questo assolutamente eh, non è per niente chiaro, cioè eh, per esempio i suggerimenti che io ho appena dato non sono suggerimenti legati alla maschile e femminile, anzi sono totalmente eh, eh, convertibili tra maschile e femminile, perché Tendenzialmente, potenzialmente, uomini e donne potrebbero tranquillamente cercare un partner sessuale con esattamente gli stessi criteri. Non sta so scritto da nessuna parte che dall'altra parte ci debba essere una qualche figura stereotipata a favorire, anzi, un approccio alla sessualità più desiderabile per gli uomini e più desiderabile per le donne. Quindi non c'è una distinzione di genere obiettiva-oggettiva in questo nonostante questo a volte capita che comunque ci siano certe eh, preferenze certe certi stereotipi e questa cosa quando succede tendenzialmente succede ehm, Proprio su una base stereotipata che tende a distinguere tra due estremi fondamentalmente: tra un approccio maggiormente dominante e un approccio invece più propenso all'essere dominati rispetto alla sessualità, cioè un approccio del eh, essere sicuri di sé, eh, forti, eh, capaci e al cosiddetto composto la persona invece vulnerabile, fragile, dipendente, che sono poi due stereotipi che spesso si, si attaccano al maschile e al femminile almeno storicamente anche se poi eh, la storia fortunatamente e i diritti civili nel tempo ci hanno mostrato che fortunatamente erano soltanto dei stereotipi esistono donne dominanti esistono uomini eh, che più propensi per essere per essere dominati e questo non ha nulla a che fare con orientamenti sessuali o confusioni varie è semplicemente un modo di essere considerando che in generale questi due stereotipi maschile e femminile probabilmente sono andati avanti nel tempo non a caso sono andate avanti nel tempo non tanto perché fossero migliori o funzionali, ma forse perché eh, spesso a livello anche del modo e eh, del modo fragile con cui a volte funziona la sessualità, il fatto che l'uomo sia più dominante e la donna sia un po' più dominata eh, tende a essere una eh, meccanica, quando si parla di sessualità eterosessuale ovviamente, ma tende a essere una meccanica eh, che tende quindi a essere efficace soprattutto nel gestire l'ansia nella sessualità. Quindi l'uomo sicuro e forte che eventualmente eh, può eh, evitare di mettersi in gioco in prima persona perché si può concentrare sull'esterno senza particolare a intro livello introspettivo e la donna invece più fragile e vulnerabile eh, che soprattutto quindi si mostra meno minacciosa, meno aggressiva per un uomo che altrimenti andrebbe in ansia e non saprebbe cosa fare. Cioè uno scenario in cui si recitano delle parti che però a livello di meccanica sessuale sono state funzionali per un sacco di tempo ma che sottendevano una estrema fragilità, dei protagonisti, una fragil una estrema fragilità emotiva dei protagonisti di quel tipo di sessualità mentre diversamente ad oggi fortunatamente sappiamo che grazie a un po più di cultura all'interno del, del mondo dell'introspezione sappiamo che eh, sia gli uomini che le donne non sono fatti così quelli sono soltanto degli stereotipi a cui ci si può adeguare oppure no, ma di per sé quindi tutte le persone sono uniche e manifestano poi i loro punti di forza e di vulnerabilità in maniere diverse, quello che per noi è importante per quanto possibile è cercare soprattutto di riuscire a riconoscere, a gestire quelle che sono le nostre fragilità per fare in modo di non aver bisogno di ricadere stereotipi soltanto per poter così approcciare in maniera funzionante e funzionale la sessualità. Anzi, eh, un po' tutta quella corrente che va nella direzione della fluidità di genere, eh, che a volte poi tra l'altro viene confusa come il termine della fluidità, magari una volta ci torneremo su una domanda più specifica perché quello è un mondo, eh, a volte viene confuso come un tema collegato all'orientamento sessuale, in realtà non c'entra assolutamente niente con quello, è qualcosa più legato all'identità all di genere e non tanto il fatto che quindi non ci siano differenze, non eh, ci possono essere differenze tra maschile o femminile, ma che non ci debbano essere forzatamente differenze tra maschile e femminile, tranne quelle che gli stessi maschi e femmine scelgono che ci siano. Quindi che tutto possa essere riportato a una decisione molto personale del modo in cui le persone stanno a contatto con se stessi, il che quindi è tutto un altro piano del discorso di per sé, anzi quindi tra uomini e donne rispetto a come cercano partner, no, non c'è un criterio oggettivo per cui cercano partner diversi, in realtà uomini e donne sono molto più simili di quanto sembrino, eh, a volte visti da lontano, visti da vicino non c'è assolutamente nessuna differenza, mentre invece passando a un terzo aspetto con cui secondo me invece è estremamente utile provare a osservare la domanda che mi è arrivata, secondo me l'altra parte è proprio forse un pezzo proprio centrale della domanda quello sull'aiutare no cioè esiste un dovere sociale per cui di aiutare chi non ha esperienza sessuale che secondo me è un pezzo che appunto suggerivo inizialmente forse ha una certa sfumatura ironica perché eh, qui se, Forse non è, assoluto, non è detto in questi termini, ma eh, a volte viene, eh, viene suggerita un po' come chiacchiera da barra il fatto che eh, qualcuno dovrebbe aiutare qualcun altro rispetto alla sessualità. Eh, ma allo stesso tempo, la prima risposta semplice e sintetica che viene da fare a questa domanda è: no, non c'è nessun dovere morale nell'aiutare chi non ha esperienza sessuale. Ma non per cattiveria o altro, semplicemente perché la stessa domanda è un po' offensiva in realtà. Cioè sottende l'idea. Che una persona possa poi far sesso con qualcun altro soltanto per un qualche scopo morale, eh, sottovalutando incredibilmente il coinvolgimento e l'impegno che un rapporto sessuale poi eh, riguarda la persona che si pone nella sessualità. E questo quindi apre a un'altra parentesi: cioè è possibile che. Eh, senza entrare nel merito di chi mi scrive la domanda ma è possibile che chi non ha esperienza sessuale a volte abbia difficoltà ad avere un contatto realistico con quale, quanto è l'impegno e la gravosità di una partecipazione sessuale sull'emotività dell'individuo cioè eh, per quanto il sesso a volte può essere anche percepito e visto come semplicemente il fare una cosa con il corpo il sesso non è quello la sessualità è un qualcosa di molto più intimo e delicato e vederlo come semplicemente una cosa che può accadere, che succede, che non ha nulla di più, è un modo molto semplicistico di immaginarlo, che però descrive soprattutto la propria distanza da quel tipo di esperienza alcune persone vivono la sessualità senza rendersi conto di quanto invece quella vada a toccare tanti aspetti intimi della loro persona e quelle sono le persone che poi spesso e volentieri poi finiscono per utilizzare il sesso in modo strumentale per coprire qualche altra esigenza emotiva o per trovarsi ad avere delle vulnerabilità emotive che nascono nella relazione di coppia e in altri ambiti e a non capire da dove sono arrivate quelle cose erano evidenti fin dall'inizio ma non me ne rendo conto finché non capisco in che modo mi sto approcciando alla sessualità e che, in che modo quel sesso sta avendo un impatto su di me perché il sesso, a prescindere da tutto i contenuti sessuali, la sessualità ha un impatto su un aspetto intimo della persona ed è importante quindi imparare a riconoscere questi passaggi e se imparo a riconoscere questi passaggi probabilmente non mi viene in mente neanche lontanamente che qualcuno possa far sesso per aiutarmi perché se, se farà sesso con me lo farà per un suo desiderio, per una sua scelta, che però non sarà semplicemente il essere una buona o un buon samaritano, ma sarà invece un qualcosa di un po' più personale e un po' più eh, finalizzato a un altro scopo o un qualcosa eh, probabilmente mi auguro più vicino ai suoi obiettivi e ai suoi gusti personali. Contemporaneamente quindi il suggerimento che mi sento di dire a chi mi ha scritto, oltre a, a, alla speranza che la mia risposta comunque abbia offerto qualche spunto di riflessione, qualche suggerimento per approcciare questo argomento in un modo più fruttuoso. Eh, Un'altra cosa che è utile quindi forse suggerire è di mettersi in gioco, di cercare quindi di provare a fare esperienza, provare a fare qualche passo nel, nel mondo della seduzione prima che ancora nella sessualità. E cercare di proporsi, promuoversi, non tanto secondo un modello stereotipato, no? Eh, come quello che dicevo prima, chissà quanto dominante o chissà quanto eh, delicati, eh, non tanto quello, ma piuttosto magari provando a porsi nella sessualità, perché no? curando un po la propria estetica, cercando di essere il più possibile mentalmente aperti senza scadere nel ridicolo, cercare di essere attenti, generosi, ma anche con un buon contatto con se stessi, con un buon contatto con i propri gusti, con un sano egoismo, cioè con un approccio coinvolto, partecipato, sensato, ragionevole, cioè cercando di appunto, mettersi in gioco, provare a gestire la emotività e cercare di andare a conoscere delle persone che. Per chi mi ha scritto possono risultare sessualmente attraenti, cercando quindi, secondo i propri gusti, considerando quindi un aspetto di eh, approccio alla realtà che poi farà da filtro tutta una serie di eh, aspetti magari eh, ossessivi o estremizzati che magari possono far parte di un'esperienza eh, un po' idealizzata e poco realistica che abbiamo quando non ci siamo ancora messi in gioco nel rapporto con gli altri, ma che assolutamente poi si andranno a regolare nell'esperienza concreta e quotidiana con gli altri. Quindi, Proviamo a metterci in gioco e probabilmente mettersi in gioco a, a offrirà sia la possibilità di capire meglio qualcosa degli altri, del modo in cui gli altri vivono la sessualità e i rapporti interpersonali, sia probabilmente di capire meglio qualcosa di se stessi e del proprio modo di approcciare la sessualità. Questo quindi era il mio tentativo di rispondere alla domanda eh, come mai le donne cercano partner con esperienze sessuali invece di aiutare chi non ne ha. Spero di aver offerto una risposta sufficientemente chiara. Eh, e quindi questo è tutto, eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video